Ciao, sono Marco. Ho appena finito una corsetta fantastica, sto facendo due passi di defaticamento qui nel boschetto mentre vado verso l'automobile. Qualcuno in un video mio precedente mi ha chiesto qual è il a Quattro Zampe dov'è? Ormai lui è più cercato di me. Non c'è perché fa troppo caldo per lui, essendo molto basso, e prende tutto il riverbero dal terreno e non gli fa bene per niente. E, e sì, qui siamo al fresco, ma fino adesso sono stato al caldo all'esterno. Comunque tornerà e fedele l'amica a quattro zampe per l'appunto si chiama King. Voglio parlarti durante questi due passi di defaticamento del desiderio, desiderare. È una parola che ha un'origine bellissima, la sidera, le stelle, no? Che è il contrario poi, desiderare di considerare. Perché considerare significa prendere le cose per come sono, fare una considerazione, quindi le cose sono così. Desiderare no è diverso, desiderare significa andare oltre, desiderare vuol dire eh, volere qualcosa in più e eh, andare fuori dall'ordinario. Ed è molto importante che desideri e che impari a desiderare. Perché? Perché i desideri si avverano, si possono avverare e non c'è niente di più probabile quindi devi desiderare la cosa giusta e nella quantità giusta pertanto perché limitarsi nelle quantità visto che puoi desiderare tutto e quanto vuoi mentre cresciamo quando siamo bambini c'è un periodo in cui ci esortano a sognare te lo ricordi noi i sogni sono desideri di felicità ciao salve signore! poi a un certo punto della crescita ci comincia a dire guarda stai col piedi per terra cerca di, insomma, di darti una regolata perché se cerchi di volare troppo in alto poi puoi cadere e sbattere il muro e ti fa male quindi in un certo senso cercano di fare il nostro bene ma in realtà fanno esattamente l'opposto perché ci vanno a limitare le esperienze ci bloccano un po e invece no noi dobbiamo continuare a desiderare Emerson disse una cosa molto significativa, io ci credo, in natura non c'è nulla di capriccioso e noi siamo natura, l'impianto del desiderio indica che la sua gratificazione è nella costituzione di chi la prova, in altre parole non potremmo, non proveremmo quel determinato o quei determinati desideri se non potessimo realizzarli. Magari tu ora starai pensando, sì, vabbè, io di desideri ne ho tanti, ma non riesco a realizzarli. E quando ce la farò mai? Beh, probabilmente questo dipende dal fatto che non hai ancora compreso quali sono gli strumenti a tua disposizione. E ne hai. O probabilmente non hai imparato ad usarli. Non c'è niente di male. Anche io devo ancora imparare. Tutti noi stiamo imparando. D'altro canto, quando siamo nati, non ci hanno dato il libretto di istruzioni del cervello. Quindi il mio consiglio è di desiderare, smettere anche di considerare, vai oltre, desidera. Io spero di esserti stato utile con questa piccola pillola di informazione off-road. Mi auguro di essere utile tutte le volte che registro qualcosa, perché è proprio un mio punto specifico, una mia volontà specifica quella di eh, trasmettere qualche cosa di quello che io ho appreso e l'ho appreso faticando molto a volte. Credo che tutti noi dovremmo condividere quello che ci è stato prezioso. Specialmente le informazioni, perché un'informazione condivisa, eh, raddoppia, non è un bene materiale, si moltiplica. Non mi resta che salutarti, con un abbraccio. Ciao.